Thank you. siamo in compagnia della dottoressa Capo, buongiorno dottoressa, stamattina c'è una giornata di agitazione, un momento importante anche non di lotta ma proprio di rabbia direi sì, diciamo che questa è la sintesi un po' di un percorso che è cominciato almeno un anno fa, ad aprile con una petizione e comunque piano piano si è trasformato in una piattaforma precisa di rivendicazioni eh, quindi questa, questa mobilitazione non è per la DAD, no DAD si dà semplicemente, ma è per tutta una serie di cose che noi vorremmo che eh, si facessero finalmente nella scuola pubblica. Un problema no dad, un problema ormai di carattere nazionale, un problema grave che sta creando gravi ripercussioni psicologiche sia ai bambini ma a questo punto anche ai genitori che sono costretti a rimanere in casa. Ma certo, il problema è dato dal fatto che sostanzialmente è tutto aperto o comunque le attività produttive del paese continuano ad andare avanti, le e continuano ad essere aperte un attacco alla cultura sì decisamente un attacco alla cultura ma io credo strumentale una, io credo che la chiusura delle scuole sia soltanto una trovata propagandistica da politicanti che in realtà non stanno prendendo dei reali provvedimenti ai fini della risoluzione dell'epidemia sanitaria perché prendere provvedimenti volti veramente a risolvere il problema riporterebbe al centro la, il lavoro per rendere nuova pubblico. Il servizio, Una il servizio sanitario e eh, un servizio sanitario territoriale, riaprire gli ospedali che sono stati invece chiusi e continuano a chiudere e uh, contestualmente chiudono la scuola che in realtà è il luogo più sicuro in assoluto, perché ci sono i controlli, perché ci sono comportamenti responsabili. pulita salva non ho cercato scurtato chi guerra non chi soffo era un te